Finire di far casino qua fuori. Buongiorno, disagio. Buongiorno, miei follower. Guardate che spettacolo che c'è qua davanti a noi. C'è già Gus che sta andando col drone da qualche parte. Ma non è suo, ne daremo il filmato. Abbiamo riso come le scimmie ieri notte. Siamo rientrati in tenda alle 3 e qualche cosa infatti si vede che bella Sto faccina stonfi perché Romola con Pietro, Omar e tantissimi altri Dino che sarà ancora la dormina in quella MSR anche lui piegato in due Siamo tornati in tenda, c'era il Gus con la motosega accesa Minchia, Sono scoppiato a ridere come un pazzo E buongiorno mondo, ci siamo svegliati e qua già qualcuno ne dice buongiorno. Una dietro l'altra <ride> Continuiamo la, quello che abbiamo iniziato ieri sera o, o tre giorni fa Quindi, Come avete capito è stata abbastanza impegnativa ma non a livello di pedalate di altro ma proprio di vita sociale vita sociale adesso pian pianino il campo si sta risvegliando non so se riesco a farvelo vedere vita, sono io. tutte cavallette che stanno smontando le tende perché oggi andranno via tutti chi è adesso chi è il pomeriggio ma bene o male tutti smontano magari dopo andiamo a farci anche una bella pedalata e Cerchiamo di riprenderci, andiamo a conquistarci una colazione. Serve una colazione questa mattina, vero? Eh no? certamente, certamente, una bella colazione. Adesso vediamo se prima o dopo il giro. Direi prima. O durante, durante. O anche durante. Ci sa una più del diavolo. Siamo qui con Selle Royale a offrire caffè ai ciclisti per supportarli nelle loro avventure, e nelle loro mattinate di risveglio. La parte più importante. in quella zona lì provincia di Novara ormai si sente lombardo loro sono lombardi fanno figa cioè noi siamo così un enclave lombarda in Piemonte in mezzo a questi barbari noi abbiamo il castelletto Ticino da bere <ride> Eccoci qua ragazzi, finalmente all'alba delle 8 abbiamo salutato Giorgio, qui dietro ancora Ferruccio e là ancora più dietro Gus. Aspetta, e... così anche abbiamo deciso di fare il percorso breve intorno ai laghi, circa 11 km, giusto per far girare un po' le gambe, far ricircolare il sangue dopo due giorni di bam. E birrette e quindi niente siamo partiti, siamo all'interno di questo bel boschettino e si va Questa sgambata per sudare tutta la birra di ieri è bella, pesante, abbiamo fatto un botto di chilometri, ne abbiamo già fatti ben 3,9 ma siamo già fermi qui per fare una bella colazione, qua non si vede perché è tutto riflesso ma un'ottima panetteria e... Ci, e ci riflettiamo. Gus, sei ripreso? e Allora andiamo a bere un bel caffè. Mm. Non ha neanche più la voce, Luis. No, no, ce l'ho, ce l'ho, ma allora. preferisco non, non esprimere pareri. Okay. Prima di, di aver bevuto un bel caffè. Un buon caffè. Andiamo, il Game caffè off. non è buono, ma è bello. No, non è bello, ma è buono. Ciao. eccoci di nuovo al Kona Campo E boh ragazzi, anche le nostre tende sono state smontate. Le bici pronte, ma solo per fare la strada fino alla macchina dove Caricheremo tutte le borse, ci teniamo le bici perché andiamo ancora a farci magari un giro a mantova per prenderci qualcosa Possiamo da mangiare. E poi nel pomeriggio alle 3, 2 e mezza, una, 2 non 2 si mezza, sa ancora quando sarà. Ripartiamo così anche Ferruccio lascia me alla mia macchina, Gus in stazione e si ritorna tutti a casa. A dopo ragazzi. conosce il Bamba conosce anche insomma, li avrà visti in giro perché sono tra come Perché dicevamo, facciamo casino perché fate casino <ride> intanto siete sempre sotto il palco a ballare ma poi eh, siete un po' quelle, quella parte di BAM che, che, che ci fa vedere che anche con la famiglia si riesce a girare anzi ci sono tanti plus nascosti no? Sì. In realtà, um, noi siamo noi quattro e, e da quando io Via Valeria viaggiamo dal 2005 solo ed esclusivamente in bicicletta. Con l'arrivo loro, avevo detto, ma perché smettere? Cioè, non è che con l'arrivo di un figlio, una donna che diventa mamma deve smettere di mettere da parte le proprie passioni, anzi. Eh, però la, il plus è stato includere loro. Per noi è stato quello che ci ha fatto svoltare in tutto, nel senso che eh, è vero abbiamo forse smesso di fare i viaggi nel deserto del Gobi, come abbiamo fatto, però non importa, perché vedere il mondo attraverso i loro occhi sembra una frase fatta, ma è la cosa che ci ha aperto un mondo nuovo, e quindi anche solo partire da casa e andare a fare un giro di 30-40 km con loro io vedo le cose attraverso di loro e quindi vedo il mondo in una maniera completamente diversa. Cioè, alla fine, se fai dei figli, secondo me è giusto liberi. E quindi a noi, appunto, è venuto naturale fare questa decisione. Litighiamo? Assolutamente sì. Eh, vabbè, sulla decisione forse no, in altre cose sì. Eh, abbiamo modificato lo stile di. Bici, certo perché loro hanno delle necessità, lei ha iniziato a, aveva appunto sei mesi, lei è entrata nel carretto che ne a due, L ha fatto i laghi della carinzia a due mesi. E quindi ovviamente che se piange ci si ferma, si allatta dove si si, <ride> ci si trova, eh, però per lo, la, quando mi chiedono ma lo fate perché a voi piace a loro non piace, no, perché per loro è così, cioè, è la nostra modalità, io non ho più la macchina, mi sposto in cargo a casa sono solo più la cargo a scuola andiamo in bici, o andiamo a piedi. Ehm, per noi è la vita, la, bi la bici è diventata il perno dove giriamo, intorno noi quattro. Bello, no. una ventina d'anni fa dove mio fratello ritorna in Alaska e ha qualche problema e lui evacuano per un problema alla schiena, le gambe così. Io ho spaventato da questa cosa ma anche da tratto da questa. Eh, cosa difficile, non so perché io ho l'attrazione per le cose difficili, eh, non so se è un pregio, un difetto, però io ho questa pecca, non so se è una pecca o se è, è un qualcosa di positivo. A parte questo, gli dico a lui, ovviamente, eh, quando lo riterrai opportuno, voglio venire con te in Alaska. Passano circa 20 anni quando lui in, in agosto, di 5 anni fa, mi dice eh, io torno in Alaska, vieni anche tu, ti prendi la motoslitter e mi segui. Alzi, vengo in Alaska, non so fare niente, ma voglio partecipare alla gara. Ovviamente detta così non, è, non si può, prima bisogna fare un test per poter entrare in questa gara, se lo passi poi ti danno l'opportunità e la possibilità di iscriverti alla gara. Eh, la mia specialità non è la bicicletta, la mia specialità è eh, camminare, correre. Io faccio questa prova, eh, scendo in Alaska un mese prima, faccio questa, questa prova, la passo e mi iscrivono eh, alla gara. Parte questa gara, parte io dopo 150 km circa eh, mi ritiro. Mi ritiro perché ho un problema alvernia lombale che non mi permette di recuperare come, come, come voglio. Lui è 20 kg meno di me, era 10, Ora, adesso sei 10, non sono più così pesante. Ed eravamo inclinati a 45 gradi, tranquillamente proprio appoggiati al vento. Lui che è leggero, particolarmente leggero, proprio rimbalzava con tutte e due le ruote della fate sulla neve perché il vento lo tendeva a spingere verso l'oceano, verso il mare aperto noi eravamo su una zona, eravamo sull'oceano che era ghiacciato e io lo vedevo rimbalzare costantemente verso l'oceano, era poco, poco più avanti di me e non, non potevo fare niente, era impossibile raggiungerlo se lo avessi raggiunto saremmo andati tutti e due verso l'oceano e, ed era, era, non era preoccupante perché ovviamente prima di arrivare all'acqua ci sono stati almeno altri non so quanti chilometri di ghiaccio. Però dire lì ti rendi conto della forza che aveva la, questa, questo plume a un certo punto a un certo punto io mi sono fermato perché non riuscivo più a contrastare il vento, la mia bicicletta era a 35-37 kg, la tenevo per il manubrio e si sollevava per, quindi per capire che cosa, che cosa è stato quel momento che è stato uno di tantissimi nei 18 giorni che abbiamo impiegato per arrivare fino sullo stretto di Bering. ok ragazzi ore 2 e 20 più o meno il nostro BAM si conclude qua con la super multipla macchina di ferruccio carica delle tre bici mia quella di ferruccio ovviamente quella del gus che lo accompagniamo fino ad Alessandria e si prenderà il trenino per mondovi e, e magari vi raccontiamo ancora qualcosa a strada facendo ma per ora vi salutiamo qui ciao ragazzi ed eccoci qua alla separazione, sì. siamo a, alla stazione di Alessandria Stazione di Alessandria Vogliamo il peso morto Gus Molto morto Molto morto no. perché è a Ragazzi pezzi alzupo. E buon con la lacrimuccia abbiamo abbandonato Gus in stazione Adesso Ferruccio abbandonerà anche me alla mia macchina E io ancora un'oretta, poco meno, per tornare a Vercelli Nella calda e ridente Vercelli Ultimo saluto fatto, la mia bici come vedete è lì caricata E parto, vado, fa caldissimo, ciao Ovviamente non poteva andare tutto liscio avevo dimenticato la ruota della mia bici sulla macchina di ferruccio sono dovuto tornare indietro meno male che non ero già in autostrada quando me ne sono accorto l'ho chiamato, gli ho rotto le scatole è tornato indietro, me l'ha riportata e boh, e adesso sono in autostrada e via a casa mi sa che vi saluto adesso non vi faccio vedere che scarico la bici e tutto quello, fa troppo caldo ragazzi fa troppo caldo e quindi alla prossima spero vi siate divertiti al banco